Diffidenza dei registi, invadenza degli attori, cattivo gusto, mancanza di fantasia. Ma sono soltanto questi i mali cronici che affliggono il nostro cinema comico? Chiediamolo a Totò, ritrovantro il valle che con il grande attore napoletano ha accolto il periodo d'oro della nostra rivista satirica. La comicità era diventata troppo intellettualizzata, troppo occasionale, difficile. Il pubblico andava al cinema per ridere e guarda caso non rideva, quindi ne usciva deluso. La comicità non può essere limitata a questo o a quel periodo. La comicità è quella di sempre, antica e moderna nello stesso tempo. Prendiamo ad esempio il maestro di tutti noi, il grande Charlot. Charlot si era creato una maschera, un, un tipo, un personaggio. E in qualunque soggetto era sempre lui, sempre lui stesso. La realtà andava incontro a Charlot e non Charlot si adattava alla realtà. Le nuove leve sono davvero inesistenti? Per forza, non c'è più il vivaio. Una volta c'era la va spettacolo. Noi quasi tutti abbiamo cominciato dalla va spettacolo. Cresce la gioventù, crescono piano piano i baffetti all'insù. Non c'era l'avidità la, la, la del guadagno. Prendiamo per esempio il caso mio. Io lavoravo, ho cominciato in una compagnia da va spettacolo nominata Capece, Umberto Capece, era il capocomico, faceva il pulcinella, io abitavo a Piazza Indipendenza e dovevo fare andata e ritorno da Piazza Indipendenza al solo Levera in borgo Pio. Siccome era un po' lunghetta, chiesi al mio capocomico due soldi per il tram, quindi erano 14 soldi alla settimana. Quando gli feci questa richiesta, il capocomico mi licenziò. Invece i giovani di oggi non hanno la passione che avevamo noi. Loro hanno solo la verità del guadagno, vogliono subito la macchina, la Cadillac, eh, il successo, l'autografo, la fotografia sul giornale e quindi si dedicano alle canzoni e infatti abbiamo un'inflazione di cantanti. In Italia ce ne saranno 2, 300 mezzo milione, non lo so, che sperano loro che uscite da un cosiddetto festival incidano un milione di dischi e guadagnano ottocento milioni. E invece noi no, noi in questo non ci pensavamo proprio, facevamo la fame. Alcuni produttori, per risparmiare, basavano e basano il film comico sul dialogo, quindi parole, parole, parole, parole. Ecco perché il film comico all'estero non attacca, perché traducendo alla lettera eh, questo film, queste battute, perdere il significato originale, cioè quello del nostro idioma, e l'acquisto un altro che spesso non dice niente. Io, per esempio, mi ricordo un giorno, mi trovavo a Nizza e passando per una strada vidi un mio film in cinematografo, Totò Sheikho, sono entrate per vedere, era tradotto in francese naturalmente, e quindi ero lo Sheikho, arabo, e avevo una ragazza vicino, un'odalisca, che mi diceva, che le battute originate dovevano dire Omar, quanto sei bello a me, ma comunque, allora il francese diceva, la francese diceva Omar, come tu esci lì? E io rispondevo, Omar, vedi Omar, in italiano, vedi Omar quanto è bello, che tesoro te non fu, eccetera, eccetera. E invece il francese, che, che doppiava me, rispondeva, oui, mon amour, regarde la mer comme c'est joli. E che c'è zicca, che c'entrava, era tutta l'altra cosa. Si riempie la cassaforte d'acqua, dalla serratura che, acqua, acqua, dalla serratura che esce il liquido acquatico. Diciamo così, quello è la buona. Ma è un sistema pratico? No. Oh, Totò, a proposito di un certo genere di comicità, ritrovò la schiettezza e la verità del personaggio nel professore dei soliti ignoti. Era quello un film che sembrò indicare una via nuova al cinema italiano, un prototipo dal quale fatalmente sarebbe derivato il filone delle imitazioni. Alcuni produttori poi sfruttano il filone di successo. Per esempio, dopo divorzio all'italiana... C'è stato matrimonio all'italiana, menaggio all'italiana, la zia all'italiana, il battesimo all'italiana e tante altre cose. Poi è venuto 007, 008, 09, 010, tre, tre, doppio zero, doppio zero quell'altro film, un pugno di dollari, un dollaro falso, due dollari e mezzo, tre dollari e 75 centesimi, fino a stancare il pubblico e rovinare magari il povero attore meschino egli. Hm?